È notte dei musei, aperture straordinarie, una serie di attività collaterali per far conoscere alla cittadinanza ancora meglio i beni culturali. Certamente, eh, siamo nelle, in una delle iniziative che eh, vengono svolte non solo nella nostra provincia ma su tutto il territorio nazionale, in effetti la notte dei musei è organizzata dal Ministero per i beni culturali, però fondamentalmente è coordinata eh, con le istituzioni che si muovono sul, sul territorio nell'ambito della promozione e della valorizzazione dei beni culturali. In questo senso il ruolo della sovrintendenza, soprattutto nell'ambito delle province di Salerno e di Avellino, è un ruolo di raccordo con tutte le istituzioni che eh, sono attive, ad esempio sulla città di Salerno un partner importante è eh, la provincia, l'amministrazione provinciale perché mette a disposizione l'apertura di siti che sono notevolmente noti e conosciuti all'interno della città, quale per esempio la Pinacoteca eh, Provinciale di Via Mercanti, il Museo archeologico eh, di San Benedetto, l'area di Fratte, l'area archeologica di Fratte, nonché il castello, eh, di, il castello di Arechi, che è già un bel pezzo. Sempre sulla città di Salerno il eh, Museo Diocesano eh, terrà una performance di arte, di arte contemporanea che verrà ad, integra ad integrare l'offerta eh, del, del sabato notte e in più ci saranno le associazioni di, di volontariato eh, quale il Touring Club, il gruppo archeologico e eh, altre associazioni che terranno aperti altri siti della città in particolare per esempio la chiesa di San Giorgio che è il monumento per eccellenza del barocco presente Pre, pre, presenti a Salerno per cui probabilmente la città di Salerno sarà una delle punte di eccellenza all'interno delle, delle manifestazioni. Però appena allarghiamo la zoomata eh, delle iniziative del, che vengono messe in piedi ci spostiamo sulla costiera amalfitana. Eh, noi abbiamo eh, che a Santa Maria de, de Olearie ci saranno dei dei concerti a cura del, del Comune, ma non solo perché ci saranno i funzionari della sovrintendenza che renderanno eh, più, più appetibile la conoscenza del, eh, de, de, del sito. A Minori la Villa Romana sarà aperta al pubblico e ci sarà un'altra iniziativa del, eh, del, de, del Comune insieme alla, alla sovrintendenza, spostandoci su altre aree sempre della provincia che sono in collegamento con la sovrintendenza, perché per esempio credo che il Museo di Pestum faccia delle iniziative, delle iniziative autonome, però sull'area sull di Velia eh, sicuramente ci saranno, anzi ci sono delle, delle iniziative abbastanza precise, quando parliamo di Velia parliamo del comune di Ascea, ma parliamo anche di una delle zone archeologiche più importanti della nostra provincia, eh, e la stessa cosa avviene anche nell'area più settentrionale del Salernitano, con Vol Volce, con, Buccina, con Buccino, dove la soprintendenza insieme alla Proloco locale terrà un insieme di, eh, di manifestazioni. Ecco, Credo che sia un pacchetto estremamente eh, importante e ricco che eh, dà una risposta che è non solo istituzionale ma anche di promozione. Eh, Nell'area erpina eh, le, le offerte non sono di meno, eh, nel senso che al carcere borbonico la sovrintendenza organizza una manifestazione da non sottovalutare, che riguarda quella delle, delle ferrovie. Adesso quando parliamo delle ferrovie parliamo di qualche cosa di vecchio, di antiguato, invece dobbiamo tenere presente che eh, proprio l'apparato ferroviario ha avuto uh, un livello di, di avvio, di, di precedenza rispetto all'intero uh, territorio, territorio nazionale. Parliamo uh, non solo della prima ferrovia, quella dei Borboni, sì. ma per esempio se parliamo uh, dell'asse ferroviario che uh, da Santa Maria a Capoavetere passava per l'Agro Nocerino attraverso Sarno, per poi andare al mercato San Severino e salire su sull'Irpinia, eh, indica una strategia ben, ben, ben puntuale eh, del, dei collegamenti all'interno di aree che erano altrimenti non collegate. Oggi con le autostrade facciamo in un attimo, ma immaginiamo un attimo a fine Ottocento che cosa dovevano essere i collegamenti tra il Salernitano e, e l'Irpinia, ovvero tra eh, la costa del mare e l'interno delle l'interno dell'Irpinia, de, dell cioè il collegamento puntuale che avveniva tra le, tra le varie aree di, di competenza. Ecco, è una mostra che eh, ha dei risvolti estremamente interessanti da un, punto di vista, da un punto di vista culturale. E poi ci sono le aree archeologiche, in particolare quella di Ariano Irpino, quella di, di Atripalda e di, Eclano, di Mirabella Eclano, che sono delle aree archeologiche che non a caso eh, sono lungo sempre degli assi di collegamento, però sono quelli dell'antichità eh, della, de, dell e che oggi vengono eh, gestite e amministrate dalla, dalla soprintendenza, dando quel valore dove l'allargamento della zoomata eh, dal sito specifico al, al collegamento restituisce dei percorsi che sono di estremo interesse.